Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao, ciao. Oggi faremo una lettura angelica valida per la durata di una settimana, a partire dal 7 al 14 novembre 2021. Utilizzeremo tre mazzi di carte, andremo a scegliere tre carte da ogni singolo mazzo. Abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele... Sono stampate in Italia da My Life. Abbiamo le carte delle fatte, ok? I messaggi delle fatte. E abbiamo i messaggi degli angeli, ok? E poi andremo a pescare una carta da questo mazzo, i messaggi dell'universo. Allora, prima di iniziare, faremo una breve preghiera di connessione agli angeli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 E così sia eh, faremo un video dopo questa lettura angelica dove spiegheremo l'importanza della protezione psichica quando si canalizza e quando si fanno le carte ehm, per rispondere alla, alle domande che mi vengono fatte sui, su YouTube. No? Quindi se voi avete delle domande che riguardano gli angeli, la connessione, il lavoro su di sé, il lavoro spirituale, l'arcangelo Michele, cos'è l'ego, perché uscire dall'ego e così via, potete scrivere le vostre domande e poi noi andremo a selezionare quelle più... Uh, più allineate diciamo al percorso che stiamo facendo e poi andremo a rispondere eventualmente con un breve video va bene se vi fa piacere mettete il pollicino in su e se vi fa piacere iscrivetevi al nostro uh, canale cliccate sulla campanellina così potete ricevere tutte le notifiche dei video che andremo a pubblicare prossimamente allora iniziamo la nostra meravigliosa lettura angelica Com'è andata la settimana, care anime infinite? I messaggi degli angeli vi sono utili? Spero di sì. Scusate un secondo. Scusate, abbiamo chiuso la finestra perché qua c'è tanto traffico. Allora, parliamo di protezione. Sei difeso e protetto, la prima carta del mazzo dell'Arcangelo Michele. Ecco la qui è caduta. Credi e fidati. Ecco, messaggi abbastanza positivi e potenzianti. Chiedi all'Arcangelo Michele per aiutarti in questa situazione. Bene, chi sta lavorando a stretto contatto con l'Arcangelo Michele, sta ricevendo guida e assistenza sta iniziando a vedere i risultati nella propria vita. Si parla di bambini. Uscita la seconda carta. I tuoi desideri sono realizzati, sono soddisfatti. Bene. Bello, bello questo giro di carte, è vero sì, Alberto? Sì, sì. Magari molte persone si stanno chiedendo se stanno facendo la cosa giusta, stanno iniziando a vedere i risultati nelle proprie preghiere, si parla anche di assertività. Ora vediamo un attimino le carte degli angeli, che messaggi abbiamo? qui è scontata una carta dare e ricevere mettere equilibrio nel dare e nel ricevere lascia andare il passato bene bene bene accettazione allora aspettate l'ultima carta del mazzo l'ultimo messaggio dell'universo di dio dell'amore degli angeli la mia fede e il potere ha ah, il potere di trasformare il trauma in guarigione il conflitto in crescita la, la paura in amore quindi un invito anche alla trasmutazione vedete il sole la luna anzi la luna piena e la luna calante la luna calante che si trasforma in luna crescente per poi diventare luna piena sì. proprio un processo di trasmutazione bellissimo ok allora L'Arcangelo Michele sta dicendo che sei difeso, che sei protetto, continua ad andare avanti con le tue preghiere, le tue affermazioni di protezione e di guarigione, chiedi aiuto all'Arcangelo Michele in questa situazione, in quanto proprio c'è cioè, l'invito a, a chiedere, molte persone non chiedono, eh, io ricordo mio padre non era abituato a eh, chiedere nella preghiera, invece chiedere in preghiera ci aiuta anche a ricevere, a ricevere risposta e abbi fiducia che questa risposta eh, sta arrivando, sta arrivando ciò che tu eh, chiederai con fede, con fiducia, con intenzione pura eh, di amore. L'Arcangelo Michele è ben felice di aiutarti e sostenerti in questo progetto, questo progetto è un progetto guidato dall'alto, è un progetto che ti porterà tanti risultati positivi quindi assolutamente vai avanti senza paura eh, potrebbe riguardare una situazione la lavorativa potrebbe riguardare una relazione o addirittura il rapporto con i tuoi cari va bene eh, è, è venuto il momento anche di eh, veramente prendersi cura dei vostri bambini eh, i vostri bambini hanno bisogno di maggiore attenzione dice l'arcangelo michele eh, i vostri bambini stanno cercando di, eh, di, di, di parlarvi di mostrarvi il loro punto di vista cercate di avere rispetto del punto di vista di un bambino perché un bambino può essere piccolino di età ma nell'anima può essere un'anima molto antica molto evoluta che ha delle richieste particolari ci sono eh, genitori che hanno dei bambini iperattivi ci sono dei genitori che hanno dei bambini sensibili più sensibili rispetto alla norma, questo non è eh, una cosa da, de da, da denigrare, non dovete vedere questa cosa come un difetto, come, eh, infatti, come segno di debolezza, in realtà è un segno di forza, la loro sensibilità superiore è un dono del cielo che vi serve a voi per diventare più compassionevoli, più umili, e soprattutto i genitori che hanno dei bambini cristallo, dei bambini indaco, devono imparare il processo alchemico della trasmutazione del piombo in oro, ossia la trasformazione dell'ego in amore, uscite dalla paura, uscite dal giudizio, mettete più attenzione a quello che questi bambini stanno cercando di dirvi, lo stesso vale se avete degli animaletti, non so, un cagnolino, un gattino, un porcellino, anche queste creature meravigliose vi stanno parlando, vi stanno segnalando, che hanno bisogno della vostra attenzione, maggi, maggiore attenzione, ma più amore, più Um, più coccole più uh, attenzioni portateli nella natura aiutateli a esprimere la loro anima attraverso la creatività vi prego di non lasciare questi bambini davanti alla televisione o oh, questi animaletti non abbandonateli lì nell'angolino ma cercate di fare attività ricreative insieme a loro uh, più attenzione più, uh, più ascolto va bene perché hanno bisogno di far sentire la loro voce alle volte quello che esce dalla bocca di un bambino è molto più saggio di quello di un maestro spirituale e voluto esatto. allora eh, assolutamente i tuoi desideri avranno una risposta positiva quello che tu hai chiesto sta arrivando, si sta trasformando in realtà, il tuo sogno è già ragazzi due mazzi diversi, uno dell'Arcangelo Michele l'altro delle fate. l'Arcangelo Michele nella seconda carta risponde credi e fidati, le fate rispondono i tuoi desideri sono realizzati, quindi si sta manifestando la tua richiesta, magari hai dei progetti lavorativi eh, che magari hanno ritardi, ci sono stati dei ritardi nei pagamenti piuttosto, che eh, nel, nel completare un, un accordo, ecco che le cose si stanno allineando e tutto sta arrivando nel momento giusto, quello che però invi mh, invito invece delle fate, del, degli angeli è anche quello di essere assertivi laddove c'è un'incomprensione magari avete paura di dire la vostra avete paura di far valere la, la vostra visione della realtà non fatelo, non fatelo con aggressività non fatelo non trattenete le cose dentro di voi abbiate il coraggio di parlare abbiate il coraggio di dire la vostra verità affermando positivamente anche negativamente laddove è necessario alle volte dire di no è. Un, una presa di posizione giusta perché dovete far rispettare la vostra visione, in alcuni casi è necessario dire di no là dove ci sono persone che spingono troppo per le loro, le loro, eh, i, loro, come dire, i loro interessi personali, Ecco, cercate di farvi rispettare non solo negli affari ma anche nella famiglia e magari anche in connessione, in relazione con il bambino, il bambino ha bisogno di attenzione, bisogno di far sentire la sua voce, però voi siete i genitori, anziché rispondere con aggressività o con violenza, per carità, senza dare sculaccioni, piuttosto che eh, essere forti nelle vostre reazioni, l'assertività, ok? Va bene? Eh, diciamo che Michele dice che alle volte anche un, una piccola punizione tra virgolette può essere necessaria per farvi rispettare, essere genitore non è semplice soprattutto ai giorni nostri perché i bambini sono molto iperattivi, sono molto più svegli rispetto a come potevate essere voi da bambini eh, e sono molto più... Mh, sono mh, troppo iperativi, sono presi dal, dalla televisione, dal cellulare, dal computer eh, Hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di scaricare l'adrenalina Come? In maniera creativa, dice l'Arcangelo Michele Ora passiamo al dare il ricevere Molte persone stanno per vedere i propri sogni eh, Diciamo state iniziando a vedere la realizzazione dei vostri sogni Uh, avete già donato tanto, avete tan fatto tanta azione, avete pregato tanto, avete dato il meglio di voi stessi, ora state iniziando a ricevere, bisogna aprirsi a ricevere, essere aperti a ricevere significa anche eliminare quei sistemi di credenze limitanti e sabotanti, perché una persona che magari in questo momento sta cercando lavoro, però critica chi sta bene economicamente, sta mettendo un blocco al ricevere, voi non lo sapete ma questo è è un blocco molto potente che vi può impedire di trovare la vostra eh, libertà economica e finanziaria, e, mh, anche in una relazione d'amore, se voi siete gelosi e invidiosi eh, de, di chi eh, vive una relazione d'amore... Eh, perché voi magari vi sentite meglio di quelle persone, anche questo è ego, ecco, l'ego deve essere trasceso, deve essere guarito, si parla di trasmutazione, in, in, uh, del piombo in oro, della paura in amore, l'ego è paura, criticare gli altri, essere gelosi degli altri è un segno di paura, è umano, può succedere che una persona, se magari sei una persona che ti definisci, cioè tu definisci te stesso o te stessa come una persona buona, però ogni tanto eh, si innesca questo senso di competizione o di gelosia. Assolutamente fai il processo del perdono di te stesso, degli altri, fai mh, guarigione di te stesso, fai logo ceiling che può essere veramente molto utile, poi eh, alla fine di questa lettura eh, vi farò una promozione su logo ceiling. ok? E poi praticamente si parla anche di perdonare perché perdonare vuol dire guarire perdonare sblocca il processo universale del perfetto equilibrio tra il dare e il ricevere alle volte ci sono persone che invece danno poco e sono abituate a ricevere tanto eh, alle volte si rischia anche di entrare un po nel narcisismo anche nelle, relaz nelle relazioni affettuose o d'amore o eh, partnership lavorativa dove magari un capo è abituato eh, che voi lavorate tanto, che voi date il topo, magari in questo momento non riuscite a dare tantissimo e magari questa persona è troppo esigente da voi e non è in grado di, um, di, uh, come dire, di essere comprensiva di capire la situazione ecco parlate con assertività laddove è necessario va bene quindi dare e ricevere mettere in equilibrio questo, uh, questo meccanismo ponetevi la domanda sto dando troppo sto dando poco potrei dare di più potrei invece aprirmi anche a ricevere dare è una cosa meravigliosa perché è il principio primario dell'universo dare incondizionatamente però vi prego apritevi anche al ricevere perché abbondanza è uguale a amore nell'abbondanza non c'è niente di peccaminoso non c'è niente di sbagliato l'abbondanza infinita in nome dell'amore può essere anche una grande eh, ricompensa economica poi sta a voi come gestire questo però non c'è niente di sbagliato nel ricevere nel ricevere l'amore ci sono persone bloccate che non, non, non riescono a ricevere amore dal proprio partner e inconsciamente il blocco è vostro, o perché il partner è quello sbagliato o perché voi siete bloccati, non, non siete affettuosi, non siete, eh, non siete aperti all'amore, alla carezza, alla coccola, eh, sono tanti gli aspetti del ricevere, va bene? Ok? Quindi assolutamente potete chiedere aiuto all'Arcangelo Michele anche attraverso il processo di liberazione per aiutarvi a sbloccare questo meccanismo, questo ciclo naturale dell'equilibrio universale. Okay? In questo momento non tutti sono in una fase di espansione come... Mm, come le persone che in questo momento stanno ricevendo grande abbondanza, stanno ricevendo eh, beneficio dal, dall'operato che magari hanno eh, da quello che hanno fatto in precedenza, bisogna anche essere in grado, cioè bisogna accettare il momento presente così com'è. Magari Qua si parla di sblocchi alle porte, quindi per piacere cercate di vivere il presente con accettazione, con perdono, con gratitudine e cercare di vivere la vita ogni singolo giorno. Noi siamo qui per un periodo temporaneo, cerchiamo di godere il momento presente passo dopo passo, non agitiamoci troppo per il futuro, non pensiamo mamma mia cosa accadrà tra un anno, tra sei mesi, tra, una, tra un mese, perché questo vi porta fuori da... Quell'equilibrio del dare e del ricevere Se noi viviamo il presente con gratitudine L'universo risponderà a noi Con gratitudine ci porterà Altre cose che eh, ci renderanno ancora più grati di quello che eh, riusciamo ad essere in questo momento quindi accettazione magari anche di una sfida di un momento difficile per di, per alcuni di voi rivolgetevi alla protezione dell'arcangelo michele e le cose si sbloccheranno io ho visto un piccolo miracolo in questi giorni da, di una cliente ve ne ho parlato nel video precedente questa cliente la deviazione momentanea che l'universo aveva uh, aveva mh, creato per lei lei credeva che il mondo eh, fosse finito che le stesse cadendo tutto addosso eh, ha avuto un licenziamento ma invece in questi giorni lei ha ripreso le pre alle preghiere, ha iniziato a pregare l'arcangelo Michele, ha iniziato a perdonare, ragazzi il lavoro è ritornato, <ride> quindi eh, l'hanno riassunta e quindi eh, diciamo quello che lei vedeva in maniera completamente negativa era solo una pausa, si doveva fermare un attimino e trovare se stessa, il suo equilibrio, ok? E cercare di aprirsi anche lei al ricevere, quindi questi messaggi sono veramente mirati eh, per tutte le persone persone che mi stanno ascoltando è anche giusto lasciare andare il passato perché il concetto del perdono dell'accettazione l'accettazione anche di quello che è successo nel passato molte persone eh, si portano dei traumi anche dall'infanzia anche da magari traumi di cose che sono avvenute dieci anni fa oggi mentre parlavo con alberto e eh, ricordavo alcune cose dell'adolescenza un po non c'era dolore ma c'era un po di tristezza ecco eh, infatti quello che ho la riflessione che ho avuto è è stata proprio quella devo continuare a perdonare devo perdonare per lasciare andare il passato ormai è passato queste persone in questi dieci anni in questi vent'anni sono cambiate hanno avuto un'evoluzione molto probabilmente non sono più le persone che erano dieci anni fa e, e bisogna perdonare e eh, lasciare andare magari anche cose molto eh, che hanno creato molto dolore per azioni che possiamo aver commesso noi sbagliate o per azioni che possiamo aver subito da altre persone lasciare andare il, il passato ci consente di vivere un presente di gratitudine e di creare un futuro migliore come Col processo del perdono, una preghiera, ho scritto una preghiera che potete scaricare dal sito www.connessioneangeliche.com e la potete recitare ogni singolo giorno, allora ci sono due, due uh, sul sito voi troverete il processo del perdono. È una canalizzazione da me ricevuta durante un seminario nel 2019 molto potente per aiutarvi a rilasciare emozioni pesanti di dolore. La preghiera del perdono è una preghiera che voi potete recitare ogni giorno per 10 minuti, mezz'ora per perdonare singole persone o per perdonare un gruppo di persone. Quindi prendete veramente in considerazione questo lavoro alchemico perché è necessario per la manifestazione dell'abbondanza e soprattutto per avere una vita piena di gioia di gratitudine di amore di ricezione alla, alla bellezza della vita alla creatività anche la vostra creatività se ad esempio siete degli artisti o siete degli operatori di luce amate scrivere leggere amate creare amate dipingere disegnare o creare cose anche al computer dei video delle cose il blog del, della creatività è sempre legato alla mancanza del perdono va bene quindi l'invito da parte dell'universo da parte dell'amore divino è anche quello di avere fiducia ragazzi credi e fidati chiedi e fidati credi e fidati ok perché questo può trasformare la fiducia in dio e nell'amore attraverso il perdono può trasformare il trauma in guarigione, ok? Il conflitto in crescita personale e spirituale, la paura in amore, ok? Bene. Adesso ascolteremo la, la lettura da parte di uh, sì, dell'arcangelo Michele. Sì. Da parte ogni volta lo chiamo no, l'arcangelo da parte di Alberto che eh, porterà la sua visione, ok? il suo senso. Sì, eh, beh, possiamo vedere anche oggi che ci sono sempre stimoli nuovi, perché magari mi mettono nei panni no, delle persone che seguono, magari delle volte uno può avere la tentazione di pensare, eh, ma cosa vuoi che dicano questa volta, sempre le solite cose, sembra incredibile, ma invece cioè, non è che sia incredibile, ogni volta ci sono nuovi spunti, eh, le letture non sono mai uguali, anche se più volte capitano le stesse carte, perché per carità dopo un po' si ripetono, ma ci sono sempre nuovi spunti, nelle immagini, nelle didascalie, uno riflette, cioè sono sempre messaggi molto interessanti. Poi, come ripeto, comunque ci sono due mazzi nuovi, quindi sicuramente gli spunti non mancano. Comunque, partendo dall'inizio, allora è sicuramente molto confortante il fatto che si parta con una carta, scusate, ho fatto anche rima, che si chiama Difeso e Protetto, no? Nel senso che eh, c'è una bella rassicurazione. Eh, io, mi è venuta in mente questa immagine mi eh, sono immaginato non per forza io ma in generale una persona che fa un viaggio eh, in, in business class in first class coccolato nella sua suite da solo con poche persone cioè l'arcangelo Michele la sua difesa la sua protezione è proprio una coccola è proprio un sentirsi cioè tu non fai solo il viaggio ma lo fai bello tranquillo cioè eh, voglio dire eh, è una cosa interessante, secondo me, perché dobbiamo imparare anche a coccolarci, anche a puntare no, a cose grandi, senza sì. sentirci in colpa rispetto ad altri. Voglio dire, anzi, questa cosa può portare anche gli altri a liberarsi. Cerchiamo di non ragionare in piccolo, di non essere troppo. Sì, io per esempio amo molto la filosofia del minimalismo, ma non nel senso... Faccio cose minime, vivo come un barbone, tra virgolette, nel senso di vivere con attenzione, con ordine, pensare a poche cose, fare poche cose, concentrarsi e poi da lì si va, si va verso altre cose. Dopodiché naturalmente c'è il credi e fidati, nel senso che è come se lui dicesse io ti difendo e ti proteggo, naturalmente ti invito sempre a chiedermelo perché io non ti invado, ma devi anche chiedere, credere e fidarti. Perché? Perché se non ti fidi, se non credi, se non chiedi, eh, cosa, cosa ti può arrivare dall'universo? Cose poco chiare? Mh, esperimenti? Eh, sei tu che devi chiedere, nel senso che ti devi, devi sentirti meritevole di ricevere delle cose, di fare una bella vita e di conseguenza chiedi mh, in qualsiasi ambito. Naturalmente le richieste vanno fatte, voglio dire, con un cuore aperto, non in modo egoico, non in modo eh, pretenzioso, e una volta che sono state esposte le richieste, bisogna crederci e fidarsi. Perché non è che fai la richiesta e dopo c'hai paura, eh sì, io ho chiesto l'universo, ma vedrai che chissà cosa mi manderà. Perché allora mandi in vacca tutto, tra virgolette, nel senso che ti fidi poco dell'universo e anche di te stesso, cioè bisogna che tutto il processo sia armonico, con grande pazienza naturalmente, rispettando il tempismo divino che appunto non è il tuo, nel senso che magari tu ti aspetti una data cosa, la vuoi a tutti i costi in questo momento perché secondo te ti serve adesso, adesso invece l'universo che magari è, ne sa più di te ti dà un'altra cosa, magari quell'altra cosa ti arriva più avanti quando hai fatto altre esperienze quando sarai più pronto. Certo. Dopodiché chiedi all'Arcangelo Michele di aiutarti con questa situazione. E c'è questo scenario un po' quasi medievale, no? un borgo, un castello, una torre, perché possono esserci naturalmente anche, a parte che ci sono tuttora borghi, insomma, luoghi fortificati, possono esserci anche naturalmente delle problematiche legate anche a vite passate, per chi ci crede, nel senso che uno magari in questa vita, non so, fin dall'infanzia è sempre stato abbastanza bene, ma ci sono tuttavia delle cose che non quadrano, allora può darsi che ci sia del karma di terzi, può darsi che ci siano cose che non abbiamo superato in altre vite. Chiediamo anche qui, chiediamo, non facciamo tutto da soli. Eh, ci sono tante tecniche più o meno utili, però quello che ti dà l'Arcangelo Michele è qualcosa di immediato, esatto. di molto dolce, di non traumatico, perché cioè, io ho visto anche persone che hanno risolto delle cose... Ma rivivendo il trauma Non è che sia tanto positivo Cioè uno dice Voglio risolvere un lutto Ma è che devi rivivere la tristezza Vai oltre Ci sarà una modalità per andare oltre Dopo se hai bisogno di piangere E quant'altro Ok Ma certo. in modo comunque dolce Ripeto non, non deve essere una cosa brutale Dopo se uno invece ha bisogno magari Dello strattone della cosa Per carità è una sua decisione eh, personale Io... Personalmente consiglio, consiglio questo tipo di approccio. Ecco, il femminile, il, la parte femminile, aiuta molto in questa cosa perché il maschile è di solito è un po' più irruento invece il femminile ci accompagna di più no, con l'accoglienza, ci aiuta a risolvere cose anche complesse, però in modo, in modo tranquillo, insomma, che non è poco. Dopodiché, i bambini, bambini, ho sempre in mente il mio nipotino, la mia cagnolina, insomma, che sono esseri veramente puri che hanno bisogno veramente intorno a sé di persone molto centrate, proprio che li capiscano, che li coccolino perché talvolta appunto quando sei molto sensibile magari un po' diverso dalla massa rischi magari di essere bollato no? come il diverso, magari vai a scuola ti dicono che eh, devi essere come gli altri devi stare seduto devi comportarti in quel modo lì non siamo tutti uguali quindi è molto importante essere Accompagnati, senza sentirsi diversi, perché dopo si rischia di avere l'effetto contrario, no? Io sono diverso dagli altri. Allora uno rischia di diventare anarchico, rischia di vedere la cosa come un problema personale e, e si crea una divisione anche proprio cioè, a livello di settimo chakra, no? Perché, per esempio, il bambino appena nato c'è la fontanella, no? Quindi, quando ci sono dei traumi molto vecchi, molto. c'è cioè, l'inizio. È delicata la nascita no? e anche l'infanzia, soprattutto i primi anni. Quindi quando ci sono dei traumi grossi si può verificare proprio una separazione dalla fonte. E noi non vogliamo questo naturalmente. Certo. Noi siamo dei figli di Dio e dobbiamo essere sempre uniti per ricevere e per dare. Quindi questa, questa cosa ci tengo a precisarla perché è molto importante. E come dice la carta, insomma, a parte che ci sono sempre le solite ali di farfalla che sono sempre molto belle da vedere... E... Il rapporto con i bambini è collegato allo scopo della vita, i bambini sono, insomma, sono la nostra speranza per il futuro, soprattutto appunto i bambini di adesso, molto... tanti sono delle anime antiche, tanti eh, sono veramente puri, hanno questi occhi, li vedi fin da piccoli che sembra che provengano da un'altra parte e probabilmente è così. Alcuni tempo fa avevo parlato con un mio amico guaritore che anche lui era stato salvato dagli angeli in un incidente incredibile, non si è fatto nulla, ha scritto libri eccetera, ma detto: guarda ci sono dei bambini soprattutto nella zona est del mondo, Asia eccetera, che sono veramente puri, non, addirittura alcuni non hanno vite passate, cioè arrivano qui, cioè. vivono nel presente, pensate eh, che fortuna per loro ma anche per gli altri che ricevono, perché comunque con l'effetto farfalla eh, magari c'è un bambino risvegliato in Asia, ne risentiamo anche noi anche se siamo qua, faccio per dire, perché poi la fisica quantistica ha dimostrato che è tutto collegato. Il tuo desiderio è garantito, è realizzato, è soddisfatto. Ora, o fra poco, ma comunque fatto sta che nell'etere è già realizzato, diciamo, anche qui c'è la foto di una bambina, di una ragazzina. Quindi quello che tu hai chiesto si realizzerà, non ti preoccupare. L'importante è, come dire, mantenere sempre un'attitudine un positiva Perché delle volte la tentazione può essere quella di mollare Quando uno ha un sogno grande, ma quasi quasi mollo, faccio qualcosa di più semplice No, vai avanti, tanto il tempo comunque passerà Fidati, usalo bene Usalo bene e porta avanti Un passetto alla volta, è chiaro che il sogno grande è... non... Come la canzone, Rome wasn't built in a day, Roma non è stata costruita in un giorno. Il sogno grande non lo realizzi in tre giorni, ma sarebbe impossibile. Ma se tu fai i passi quotidiani, automaticamente le cose si realizzeranno, non avrai più paura del futuro, tu vivrai nel presente, come dice anche la Bibbia. Ogni giorno ha il suo, tra virgolette, affanno. Non pensare certo. a domani, oggi è oggi. Domani sarà la conseguenza di oggi e ci penserai da domani a mezzanotte, da domani alle 8. Assertività impegnati eh, per le tue credenze di di sì solo se ne sei convinto cioè non siamo gli zerbini delle persone la cenerentola no eh, cerchiamo di avere amor proprio cioè ok aiutare gli altri ma a partire anche da noi stessi se sono stanco se non voglio stare con certe persone se non mi sento di fare quella cosa lì sempre in modo gentile ma scusate io ho un'altra idea Certo. l'opinione di ciascuno è importante cioè eh, è la base ciascuno in un mondo libero deve poter dire quello che pensa certo. voglio dire dare spunti ad altri eh, se uno non si sente compreso se uno si vuole battere per i diritti degli animali piuttosto che per l'ambiente queste cose le stiamo vedendo sempre di più c'è sempre più bisogno grazie a Dio con assertività cioè non con passività aspettandosi cose dagli altri o facendo la parte della vittima e non con aggressività, tipo il carattere psicopatico, quello che è sempre no? alza la voce, che magari ottiene anche gli obiettivi, ma fondamentalmente si crea un regno di paura intorno a sé, assertività, la via di mezzo, cioè dico la verità ma la dico bene, senza ferire nessuno, comunico bene, con gentilezza. Dopodiché, che è molto collegata a questa carta immediatamente successiva, dare e ricevere. E ci sono degli animali, non a caso è un angelo. Dare e ricevere, questa carta parla molto di respirare, inalare, esalare, no? dare e ricevere. Quindi il primo respiro deve essere molto pieno e dopo di conseguenza arriva il secondo che deve essere altrettanto pieno. Non deve, differen non deve esserci differenza tra i due cicli, deve essere circolare, come il tempo, no? circolare, non lineare e questo ti aiuta veramente a radicarti e a centrarti nel presente allora io come al solito non posso non raccontare quello che mi dicono questi animali anche perché tra l'altro c'è un canguro una mamma canguro con quel figlio e io tempo fa eh, ho preso un libro proprio sugli, sugli animali guida sui viaggi sciamanici che è bellissimo cioè gli animali sono veramente incredibili per quanto mio e c'è anche un pappagallo tra l'altro Allora questa è una carta abbastanza allucinante perché veramente dà degli spunti incredibili pur nella sua semplicità allora dare e ricevere come la bilancia di Michele, no? la giustizia quindi io da un lato con la spada ti taglio i cordoni che non vanno bene dall'altro con la bilancia ti spiego l'equilibrio ti spiego cos'è bene e cos'è male cos'è bene è bene, cos'è male è male non è che facciamo il minestrone tra i due il male lo mandiamo via ok? Cioè. No, integrazione dell'ombra No, cioè Unione dentro di noi Ma trascendendo quello che non va bene Cioè l'ego non è una cosa L'ho già detto, lo so, non voglio essere ripetitivo no, no. Ma non, non è una segnali. cosa Ma ah, la tieni via bada come per dire C'è un po' di polvere sul, sotto il tappeto La tengo lì, toglila Perché quella polvere lì Può anche aumentare Fresh. dopo eh. eh. Il puntino ego Può diventare un puntone quindi, per farla breve, dopo passo alle altre carte: pappagallo è un animale variopinto, quindi rappresenta l'originalità di noi stessi. Quindi, tornando a prima, non vediamo la nostra eventuale diversità come una condanna. Ah, io sono diverso, quindi oh, mi arrabbio. La nostra diversità è un dono da vivere nel presente: quindi, unendo tutte le nostre parti, tutti i nostri corpi, quindi, guarendo le vite passate ma è una cosa che va portata avanti cioè non è che se io da piccolo mi piaceva vestirmi colorato fare cose sgargianti no? dopo però ho visto che la gente mi approva di più se sono nella massa perché si rischia quando esatto. si è scorduto nel gruppo di cadere in quella tentazione lì no no. se tu sarai te stesso troverai automaticamente le persone giuste non abbassare la tua luce non vestirti di nero perché altri lo fanno tu sei sì, quello che sei c'è pieno di gente come te, anche, anche più stravagante, cioè non ci sono limiti, no? Il canguro, tornando al discorso di prima, è un animale che rappresenta proprio la protezione dal male, è un animale tipicamente australiano, mentre il pappagallo, insomma, è tendenzialmente più sudamericano. Eh, quindi, voglio dire, la mamma canguro, no? Questo, questo animale è molto, insomma, come tutte le mamme, di tutte le razze, molto dolce, con, al marsupio in cui tiene no, il proprio cucciolo, ma eh, non so se avete presenti i canguri, ci sono dei filmati, cioè il canguro è bello bello, tranquillo, ma se ha una minaccia davanti il canguro diventa un pugile, cioè guardate, guardate i filmati su YouTube, il canguro mm. è un pugile, cioè, quindi lui si difende, se c'è cioè, la difendersi, la lotta la fa, cioè non ammazza nessuno, non picchia, però questa è una si metafora difende. per dire facciamolo, facciamolo alla battaglia, tra virgolette, spirituale, chiamiamo Michele se c'è bisogno di mandar via una minaccia, cioè non stiamo lì eh, impauriti, non so cosa fare, no, no, chiamiamo l'aiuto e mandiamo via le forze, ok? Noi siamo dalla parte del bene e il male se ne deve andare, ed eventualmente diventare bene se vorrà, ma quello è un sì. problema suo, intanto noi lo mandiamo al suo posto, lo mandiamo alla luce. Dopodiché lascia andare il passato, giustamente, quindi non portarti dietro zaini, bagagli, zavorre, pesi, basta soprattutto se sono di altri ognuno si prende al suo ognuno si prende le proprie responsabilità siamo qui per fare grandi cose ma come quando vai in viaggio tu hai una valigia, l'altro ha la valigia non è che tu hai cinque valigie eh, Cioè, voglio dire, gli altri cosa fanno? fai tutto tu, no anche perché rischia, come dire, cioè uno magari vuole aiutare gli altri, rischi di cadere nella superbia paradossalmente, perché oh, voglio aiutare tutti, faccio tutto io, no, ognuno deve essere autonomo, cioè l'aiuto c'è, amore e tutto, ma ognuno deve essere autonomo, non creiamo codipendenza. Quindi lasciare andare il passato. Il Passato è quello che è, lo possiamo guarire con il perdono, in mille modi, col processo di liberazione, per stare nel presente, per andare avanti, leggeri e con chiarezza. Ma bisogna lasciare andare anche sono talvolta tanti. con dolore, perché talvolta ci sono anche dei momenti complessi, bisogna cambiare delle abitudini, però è tutto per un fine più grande, ok? Quindi questa è la cosa che conta. Dopodiché c'è l'accettazione, cioè vedere tutti con gli occhi degli angeli, cioè fondamentalmente, a prescindere da quello che uno è, cercare di avere una visione sempre, comunque, oggettiva dall'alto, quindi comunque ogni persona è amore. Ogni persona sta facendo la propria esperienza. Noi abbiamo il compito di portare in alto, di ispirare. Quindi il primo punto è accettare questo compito, che non è scontato. perché Magari uno anche qua lo vede come una cosa un po' pesante. Mamma mia, ma non posso fare altro, io volevo fare il commesso. Saresti sprecato, oppure comunque... Non... Non è il posto giusto per te, tu devi fare, per quanto siano anche commessi bravissimi, c'è gente che lavora al supermercato bravissima, ognuno porta la propria luce dove certo. è più giusto. Ma se tu sei un operatore di luce, sai benissimo che l'ambito è questo, è l'ambito olistico. Quindi accetta per favore, se lo vuoi, se te lo consenti, se con il tuo libero arbitrio ti va bene, però se lo fai è come accetta la sfida, no? la chiamata all'azione. Confermi, la accendi, sì, andiamo non devi sapere tutto subito non devi far tutto da solo parti per questa avventura che sarà bellissima che ti porterà verso posti stupendi ti farà conoscere persone che non credevi che magari conoscevi già da altre vite certo e quindi insomma e, e ti porterà il tuo massimo potenziale a te e anche agli altri ultima carta ultima non ultima la mia fede ha il potere di trasformare il trauma in guarigione il conflitto in crescita la paura in amore tra l'altro c'è appena stata una luna in questi giorni molto potente ripeto per concludere allora, delle volte ci sono delle cose possono esserci dei segreti di famiglia possono esserci delle cose che veramente non riusciamo a comprendere che ci creano dei blocchi non è importante analizzare tutto non dobbiamo sapere tutto l'importante è fare il lavoro di trasmutazione di conversione del male in bene cioè qualsiasi cosa sia successa, anche la più brutta, la più triste devo riuscire a vedere l'aspetto positivo e trasformarla. Non mi devo crogiolare nel dolore, non devo diventare vittima, non devo andare in un ruolo, non mi devo identificare. Faccio il lavoro su di me e la trasformo. La rabbia, se canalizzata bene, diventa determinazione. La paura diventa fiducia, la tristezza diventa gioia immensa. Però bisogna avere la volontà di andare lì, di andare lì, no? E quindi, ultimissima cosa per concludere, ieri per esempio noi avevamo la scuola qui, come spesso accade, ed è fisiologico, non ne avevamo così tanta voglia di andare. Perché uno <ride> dice, cavolo, ho 40 anni che non voglio andare a scuola, a parte che la vita è sempre formazione. E hanno detto, facciamo una bella cosa, facciamo logo ceiling, se no andiamo lì, siamo, non ne abbiamo voglia, se no l'alternativa è non andare per quanto sono ogni tanto ci sta anche di staccare. Abbiamo fatto il logo ceiling, abbiamo un bel po', siamo stati in mezzo alla natura, al sole, l'energia è cambiata completamente, sì. siamo arrivati a scuola, c'era poca gente, le persone giuste, tutti contenti di vederci, è andata benissimo e anche il resto della giornata. Sì. Questo per dire cosa? Esatto. Fai il lavoro su di te che paga. Assolutamente. Paga. Prima o poi paga. Se non lo fai, rimani lì. La cosa è stagnante. Esatto. e rimanere lì è pesante se tu fai il lavoro magari ti costa c'è lo sforzo però dopo da lì assolutamente vai. a proposito di Logo Sealing abbiamo concluso la nostra lettura quindi per chi ci vuole salutare noi vi salutiamo però per quanto riguarda Logo Sealing eh, noi abbiamo deciso di fare una piccola eh, promozione pari al 25% per chi decide di iniziare il percorso con logostini con almeno sei sessioni ok che eh, eh, faremo io e alberto insieme ok eh, quindi se siete interessati contattateci perché è un'opportunità straordinaria per aiutarti appunto a sciogliere i blocchi a trasmuttare le energie da paura in amore da dolore a gioia e soprattutto eliminare anche i traumi del passato perché molte persone continuano a vivere legate nel del passato non riescono a vivere il presente e non riescono ad agire nella direzione del proprio futuro dei propri sogni e dei propri obiettivi logo ceiling è un'opportunità straordinaria per cambiare la tua percezione della realtà e per iniziare a stare bene iniziare a sentirti nel tuo pieno potere ok quindi se siete interessati al coaching Contattateci. Eh, ciò, volevo ricordarvi che anche il, è il webinar il prossimo settimana, il weekend prossimo, eh, 13.14, sì novembre 2021 ci sarà il webinar ok di guarigione con le nuove frequenze di luce è un'opportunità straordinaria per te che hai bisogno di elevare le tue energie per te che hai bisogno di sentirti più radicato per te che hai bisogno di, uh, di, di perché hai voglia di facilitare la guarigione sulle altre persone sia che si tratti di clienti se hai un'attività olistica se sei un operatore della luce oppure se si tratta dei tuoi cari se si tratta del pianeta dei tuoi animali insomma voi a portare un contributo nel pianeta per, per elevare la vibrazione del pianeta questa è un'opportunità straordinaria da non perdere anche perché il webinar è in promozione ok se ti iscrivi entro il weekend prossimo eh, ci sarà un regalo speciale per te quindi eh, non esitare a contattarci ok eh, poi volevo ricordarvi che ci occupiamo anche di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte oppure come connessione diretta va bene e facilitiamo anche le guarigioni a distanza per chi è interessato alla connessione con gli angeli ci sono tre modalità puoi imparare a connetterti con i tuoi angeli attraverso il coaching one to one direttamente con me puoi fare il corso online che è scaricabile quindi puoi ripetere tutte le sessioni e le lezioni tutte le volte che vuoi quindi lo paghi una sola volta e lo puoi guardare tutte le volte che vuoi oppure terza possibilità fare il webinar che sarà a gennaio 2022 la data è ancora da stabilire se sei interessato non esitare a contattarmi perché vi è una promozione eh, grandissima ok va bene quindi noi vi salutiamo, siamo felici di aver fatto questo video di lettura angelica e ci sentiamo la settimana prossima. Mi raccomando, è importante equilibrare il dare e il ricevere, perdono, preghiera, affidiamoci all'Arcangelo Michele e tutto andrà bene, i nostri desideri si realizzeranno. Un bacione ciao, a tutti, grazie. a presto, ciao!